Ciao a tutti, amici di Fabianbrosi.it bentrovati. Eh, questo è un video che non ha nulla a che vedere con i tutorial su Adobe Premiere Pro su After Effects e su tutti i corsi che abbiamo eh, visto in questi anni sul sito Fabianbrosi.it Questo è un video in cui, insieme, live, praticamente in, in, in diretta eh, andiamo ad esplorare quello che è un gioco per gli appassionati del genere, ovviamente molto atteso Fly Simulator edizione 2020 è un simulatore di volo forse uno dei più importanti e più conosciuti tra i simulatori di volo eh, mai creati e usati in tutto il mondo erano 14 anni che non veniva pubblicata una nuova release quindi la tecnologia usata dagli appassionati dei simulatori di volo che utilizzavano appunto fly simulator era abbastanza antiquata cosa sto facendo adesso sto installando il gioco o meglio sto installando eh, fly simulator eh, l'ho acquistato tramite lo store di Microsoft, eh, direttamente. Eh, una volta acquistato il software, automaticamente nell'applicazione store di Windows eh, viene reso disponibile per l'installazione. Bene, ho installato il, il Microsoft Fly Simulator, ho acquistato la versione più completa, quindi la deluxe premium, Adesso vado ad installare ovviamente anche le altre, eh, le altre, le altre, le altre, gli altri pacchetti che devono essere installati, quindi installiamo, vedo che ci sono dei, degli update che sono già stati installati, fantastico, digital ownership, non ho idea di che cosa sia, ma noi la installiamo. E come potete vedere, una volta installato mh, direttamente il pacchetto Microsoft Fly Simulator, viene automaticamente, vengono automaticamente installati anche eh, gli update eh, automaticamente. Questa è già una cosa molto, molto comoda. Fantastico. Eh, vedo che qui c'è un bottoncino gestisci, vediamo cosa mi dice. Ah, ok, niente, praticamente gestisci ho direttamente tutto il bundle. Eh, direttamente eh, racchiuso in un, unico, in un unico luogo benissimo sono curioso di premere il tasto avvia e, e vedere cosa accade è la prima volta che eh, vedo questo gioco quindi ovviamente dovrò esplorarlo insieme a voi e non utilizzo Fly Simulator da diversi anni questo lo dico per i molti perché sono molti che sono praticamente abitué quotidiani di Fly Simulator ecco, non utilizzo questo, questo gioco da diversi anni quindi quello che vedrò è praticamente quello che vedrà un nuovo giocatore che non ha mai usato Fly Simulator in vita sua quindi clicco avvia e vediamo cosa accade sono molto curioso ecco qua fantastico siamo live. Non è una diretta YouTube questa, però, ripeto, lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi. Quindi è un po' un, una recensione live. Allora, tra le novità di, della versione 2020, pare ci sia una... Ok. Avevo lanciato il gioco più di una volta. Vediamo se riesco a togliere questa... Sta finestrella, ok, eccoci qua ok, dicevo, eh, tra le novità importanti della versione 2020 di Fly Simulator c'è un utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale sul sito fabiambrosi.it qualche, qualche tempo fa scrissi un articolo per raccontare un po' di queste novità c'è un uso massiccio dell'intelligenza artificiale, eh, vengono utilizzati i server di Microsoft Azure e peta e peta di informazioni per ricreare i terreni, per ricreare eh, le ambientazioni. È stato migliorato di molto eh, la, la, il motore di rendering per il meteo, quindi gli effetti, almeno stando a quello che si è visto nelle anteprime meteo dovrebbero essere eccezionali e in generale la simulazione è migliorata perché sono state aggiunte delle funzionalità per rendere il tutto, il gioco, la simulazione molto più, più, più realistica basta così con questa anteprima vocale, adesso clicchiamo come chiede di fare il gioco premiamo un tasto per iniziare e vediamo cosa accade abbiamo premuto un tasto sulla tastiera viene chiesto di attendere allora viene chiesto di scegliere il nome da utilizzare online fabio ambroti utilizziamo il mio vero nome almeno per adesso crea un account ok clicchiamo sulla freccia ok crea un account questo non accadeva con le vecchie versioni di Fly Simulator eh? le vecchie versioni di Fly Simulator andavano benissimo offline consentiamo Microsoft Fly Simulator ancora di autorizzazione per accesso alle informazioni nel tuo profilo Xbox Live ok, non profilo Xbox Live Dicevo, eh, le vecchie release di Fly Simulator erano eh, praticamente principalmente offline di default era necessario utilizzare dei software o delle community online tipo Ivao per poter giocare online almeno negli ultimi anni. Eh, la bella notizia è che adesso in questa release 2020 il, il gioco online viene riportato nuovamente come, eh, come, come un, uno status quo di default. Ecco. Allora, qui viene dato, data la possibilità di scegliere alcune eh, impostazioni, a quanto pare, quindi eh, eh, per quanto riguarda l'interfaccia utente, quindi dimensioni minima del testo, la scala di interfaccia, suggerimenti o per adesso, essendo la prima volta che sto utilizzando questo software, lascio così e vado a cliccare su seguente. Uh, ok, riclicchiamo Eccoci qua Per completare l'installazione di Microsoft Flight Simulator Scaricherà e installerà i contenuti consigliati oh, Attenzione, questa è molto interessante come informazione Come vi dicevo Microsoft Flight Simulator 2020 Utilizzerà uh, molti dati online Ma ovviamente Diverse informazioni saranno scaricate E il peso totale del gioco Perlomeno consigliato qui in questo momento, eh, lo spazio disco che verrà occupato è di circa 95 GB. Eh, credo che dovrà scaricare 95 GB, no, Dovrà installare 95 GB o dovrà scaricare 95 GB. Comunque, ad ogni modo, sappiate che dovrete avere una buona connessione ad internet per, per giocare bene con Flight Simulator. Clicco su aggiorna e vediamo cosa accade. Esatto, come vi dicevo occorre scaricare tanti tanti tanti giga, questo forse è un punto debole del gioco, perché chiaramente non tutti magari hanno a disposizione una connessione ad internet ultra veloce, io qui da dove vi sto parlando riesco ad arrivare a 150 megabit in download, eh, quindi è una signora connessione ad internet, riesco a tirare giù... 15 megabyte di file al secondo però mi rendo conto che magari non tutti hanno questa possibilità, non tutti hanno eh, la, la, la connessione di internet così veloce e prestante per cui mi rendo conto che questo forse potrebbe essere un, uh, un punto debole del gioco. Ad ogni modo io mi fermo un secondo lascio terminare il download a Flight Simulator, ci sentiamo tra pochissimo quando il download è di 95 giga di roba eh, sarà terminato vediamo che ore sono sono le 12.53 ecco vi farò sapere quando avrò finito a tra poco beh che dire era dai tempi credo di windows 3.11 che non impiegavo così tanto tempo per installare solo per installare un software eh, come potete vedere ho dovuto scaricare installare perché per fortuna diciamo il software fa entrambe le cose contemporaneamente mentre scarica nel frattempo installa circa 90 giga di, di, di dati eh, questo è sicuramente già così di primo acchito un punto debole di, del nuovo fly simulator 2020 ho riguardato prima se avevo dimenticato di spuntare qualche opzione per impedire magari di scaricare tutti questi tutti questi dati eh, ma no, se si vuole utilizzare eh, Fly Simulator su un PC come sto facendo adesso io, non so sulla Xbox, ma credo a questo punto sia identica la cosa, bisogna passare per questo download di oltre 95 giga di dati. Ho iniziato che erano mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e 40. Ora sono le 15.11, c'è da dire che io ho una connessione molto veloce, 150 megabit in download e sto installando tutto questo su un hard disk SSD, quindi anche molto veloce, perché questa è un'altra cosa importante da considerare. Se volete giocare a Fly Simulator, utilizzare hard disk allo stato solido, quindi SSD, è un requisito penso imprescindibile a questo punto perché altrimenti oltre al download eh, chiaramente il tempo per copiare i file sarebbe aumentato probabilmente notevolmente anche per decomprimere i file e per tutte queste operazioni di install eh, come potete vedere eh, l'installazione ora è segnata come completata clicco finalmente dopo ore e ore su continua e vediamo cosa accade si va avanti questa musichina Ormai è parte della mia giornata. Ok, dopo diversi secondi in cui avevo paura che si fosse bloccato tutto, no, in realtà quel nero che avete visto è pare, pare sia normale, insomma. Quindi dopo un po' di attesa eh, abbiamo ancora la possibilità di fare delle scelte, ok? Questo è un processo di installazione lunghissimo, ma tant'è. Bisogna scegliere le impostazioni grafiche. Sulla base della capacità del, suo, del tuo sistema ti consigliamo le seguenti impostazioni grafiche. Puoi controllare e personalizzare queste impostazioni ora o in qualsiasi momento eh, dal menu Opzioni. Eh, beh, devo dire che siamo fortunati. Dai, l'analisi del mio sistema ha dato un punteggio abbastanza alto. Mi consigliano queste impostazioni e andiamo avanti. Per adesso non approfondiamo chiaramente, altrimenti... Potremmo, potremmo star qui ancora, credo, delle ore. Oh, scegli eh, l'impostazione dei dati più idonea in base alle tue preferenze, eh, streaming, dati satellitari eh, oppure nessuno streaming del mondo. Eh, Qual è la differenza? Come abbiamo detto nel, nel, nell'articolo su fabiambrosi.it in cui abbiamo parlato un po' delle novità di, questo, di questa versione di Fly Simulator, eh, molte informazioni non vengono scaricate direttamente sul computer dell'utente, non vengono installate sul computer dell'utente, anche se abbiamo visto ne sono comunque tante, ma vengono eh, scaricate a seconda dell'occorrenza direttamente dai server Microsoft, eh, da Cloud Microsoft. Bene, in base alla vostra connessione, qui potete scegliere se eh, utilizzare i dati satellitari, quindi dati che danno un tocco di realismo in più al vostro gioco, o se invece non utilizzare i dati del, del satellite, ma utilizzare le ricostruzioni grafiche realizzate a monte. Eh, ecco, qui viene anche spiegato appunto per connessione a internet, lenta, ti sarà comunque, servirà comunque una connessione costante per l'autenticazione, va bene? Qui in base alla vostra connessione di internet, anche se già abbiamo visto che solo per installare questo gioco serve una connessione di internet abbastanza veloce bene. Visto che me lo posso permettere, per fortuna, scelgo i dati satellitari, anche per vedere cosa c'è cosa, cosa di nuovo, cosa c'è di, di così realistico Andiamo avanti un limite dati e qui ci informano. Chiaramente ci, il, il, il gioco ci informa se utilizzi un piano dati che chiaramente ti chiede di pagare a seconda di quanto consumi. Stai attento perché chiaramente potresti dover pagare eh, un extra, visto che i dati i richiesti sono veramente veramente tanti. Eh, seguente. <coughs> Sono stati rilevati i seguenti dispositivi ed è stato applicato la, eh, lo schema predefinito eh, dei comandi. Puoi controllare e personalizzare i comandi ora o in qualsiasi altro momento. Vabbè, andiamo avanti tranquillamente. Queste sono tutte altre impostazioni. Eh, lasciamo per adesso tutto così per vedere com'è il gioco. Tanto sono tutte impostazioni che a quanto abbiamo capito possono essere poi personalizzate in un secondo momento ed eccoci, dopo questa installazione durata ore eh, cosa fare adesso? lanciamo finalmente questo gioco lanciamo Fly Simulator, più che un gioco, questo come dicevamo prima è proprio un'esperienza no? perché chi ama i simulatori, chi ama il mondo dell'aviazione eh, trova in Fly Simulator sicuramente un ottimo alleato. Ok, non c'è solo Fly Simulator. Eh? Oggi parliamo di questo. Ci sono anche altri simulatori molto validi. Forse per qualcuno ce ne sono anche di più validi. Però oggi stiamo parlando di questo nuovo, nuovo simulatore, di questa nuova versione di Fly Simulator. E quindi, prima nota, per caricare impiega un po' di tempo. Ora il mio computer è un computer abbastanza buono. Sto lavorando con un SSD. Eh, la CPU o comunque un eh, 6 core comunque non è un computer proprio, proprio scarso però per caricare diciamo che eh, è un po' lento eh? non, non, non, non funziona che clicchi e parti no diciamo che però vista la grafica che eh, promette questo simulatore ne vale la pena oh, eh, io Chiaramente dopo aver installato il gioco Ho fatto un po' di prove Per rendermi conto anche di Cosa avrei trovato Vi dico subito Che qualche modifichina Va fatta Soprattutto se utilizzate un joystick Soprattutto se lavorate con, eh, con eh, de dell'hardware eh, tutto vostro, ecco diciamo che se giocate con la tastiera probabilmente seguite le istruzioni e tutto vi, eh, vi va bene se avete un joystick come nel mio caso dovete customizzare un attimino i comandi a seconda del joystick probabilmente ci saranno dei joystick che sono già integrati e riconosciuti nativamente da, da Fly Simulator nel mio caso no, nel mio caso mi sono ritrovato senza poter utilizzare il joystick quindi ho dovuto mappare un attimino le funzioni principali quantomeno eccoci finalmente dopo aver <ride> dopo un po' di pazienza siamo arrivati finalmente all'interfaccia questa è la nuova interfaccia di Fly Simulator dunque eh, per volare diciamo subito che questa è la finestra che ci permette di accedere alle opzioni di volo questa è una challenge una sfida ne parleremo prossimamente forse è una sfida di atterraggio, molto bella, molto interessante, eh, guardatela se vi, se vi capita. Qui c'è il, il corso di volo, a differenza del fly simulator tradizionale ho notato che in questo training c'è solo un training introduttivo al volo. In altre parole vi aiutano a muovere i primi passi con un Cessna, vi, av vi avviano al volo a vista e vi avviano al volo strumentale, diciamo proprio il primo step da, da pilota privato, ok? Non ho trovato gli step successivi, quindi il secondo modulo che c'è in Flight Simulator X con il volo strumentale e il terzo modulo con il, il come si, si deve guidare un jet, per capirci. Per il momento, salvo i miei errori, non ho visto altri moduli. ok? Quindi diciamo che questa introduzione è sicuramente molto utile perché comunque anche se sapete volare a vista eh, diciamo che in questo training si impara anche ad utilizzare Flight Simulator quindi il controllo delle viste eh, varie cose che magari possono tornare utili quando, quando si gioca anche se si è dei giocatori esperti uh, Activities eh, sono altre cose che ancora non ho avuto tempo di vedere c'è subito da andare a spulciare la, il menu delle opzioni okay? cliccando sul menu delle opzioni abbiamo tre moduli il primo modulo genera generale che ci permette di modificare la grafica, quindi la risoluzione del nostro schermo, piuttosto che la quantità di informazioni eh, che vogliamo vedere, eh, eccetera, eccetera. Chiaramente migliore il vostro computer, migliore la vostra connessione ad internet, più potete spingere questi parametri. Questo credo sia abbastanza, abbastanza ovvio. Uh, abbiamo la possibilità di modificare le varie opzioni per quanto riguarda la vista, il suono, il traffico, ricordo che il traffico eh, da quello che ho capito è, è, è anche reale, non so se si basa su dati di, di traffico aereo reali, eh, ad ogni modo viene sicuramente integrato e gestito dall'intelligenza artificiale sui server Microsoft Azure il secondo pannello è molto importante l'assistenza qui potete decidere in qu il grado di assistenza che volete avere quando volate ok ci sono diversi livelli il livello eh, totalmente assistito in altre parole Fly Simulator vi aiuta passo passo a fare tutto un sistema eh, diciamo intermedio e chiaramente poi c'è eh, il sistema il, la, la modalità eh, simile alla vita reale quindi perfettamente realistico che è quello più complicato dove non avete nessuna informazione e il sistema lascia fare tutto completamente a voi o oh, eh, chiaramente applichiamo e salviamo l'ultimo modulo credo quello più importante come vi dicevo se utilizzate un joystick come ho fatto io è quello che vi permette intanto di guardare i comandi già assegnati quindi se volete sapere come si fa non so a tirare su le ruote quando si vola e cose del genere, utilizzate questo pratico eh, pratico menu e vedete che Gear Down la, la combinazione control più G eh, eccetera eccetera eh, oppure toggle, Landing Gear il tasto G e come era in Flight Simulator tradizionale dicevo se utilizzate un joystick quest'ultimo menu è molto utile perché qui voi potete assegnare i tasti direttamente al vostro joystick, di default nel mio, nel mio caso almeno non sono stati assegnati, quindi dovete farlo a mano, ho dovuto farlo a mano eh, con l'accortezza chiaramente di assegnare i tasti eh, giusti, fate un po' di prove, ho dovuto perderci un po' di tempo, non è proprio intuitivo e immediato quindi perdeteci un po' di tempo purtroppo nel mio caso non è stato automatico il riconoscimento del joystick ho dovuto, ho dovuto un attimino perderci del tempo ok torniamo al menu principale finalmente voliamo e vediamo come funziona la gestione del volo in flight simulator 2020 intanto abbiamo un pratico eh, un pratico mappamondo che ci permette di navigare e andare a cercare l'aeroporto da cui vogliamo partire e da cui vogliamo andare se non vogliamo perdere troppo tempo a cercare il nostro aeroporto possiamo cercarlo da questo pratico menu, per esempio ipotizziamo che io eh, voglio fare un volo da Roma Urbe fino a Ciampino, molto pratico eh, metto il codice dell'aeroporto Roma Urbe LIRU, eccolo qui posso scegliere se eh, andare direttamente partire da un parcheggio o partire da una pista nel mio caso scelgo di partire direttamente da una pista, la pista 16 per esempio e posso scegliere l'aeroporto di arrivo in questo caso Ciampino è Lira eccolo qua Ciampino Airport scegliamo chiaramente di arrivare presumibilmente sulla pista 15 ok eh, questo è il volo che noi andremo a fare Quindi da Roma, Urbe fino a Ciampino Chiaramente possiamo impostare tante cose Possiamo impostare intanto il multiplayer In questo caso non voglio vedere traffico È solo un volo dimostrativo Quindi lascio l'opzione, la terza opzione Che sostanzialmente mi disattiva dalla visibilità, la visibilità per gli altri giocatori Abbiamo il controllo del traffico aereo per il momento mettiamo che non vogliamo il traffico il controllo del traffico aereo per questo volo dimostrativo e chiaramente il tempo e il time ovvero il tempo e l'orario ora sono le 22.24 di martedì 14 agosto voglio personalizzare un po' questa cosa voglio per esempio volare di giorno per esempio voglio volare alle... Eh, facciamo altro tramonto, dai alle 19.09 ok eh, chiaramente voglio che il tempo sia in questo caso live quindi il tempo reale di adesso a Roma Ciampino e Urbe posso scegliere il veivolo io voglio un Cessna senza troppi fronzoli quindi cerco eh, l'aereo che, che, voglio, che voglio utilizzare ho oh, chiaramente qui eh, le prime differenze con le tre versioni eh, in standard, deluxe e premium chiaramente più è alta la vostra versione di Fly Simulator più aerei avete a disposizione e anche più aeroporti eh, dettagliati avete a disposizione utilizziamo un comodissimo, semplicissimo, banalissimo Cessna comunque un signor, un signor aereo eh. Eh, fa sempre il suo lavoro eh, senza perdere troppo tempo adesso clicchiamo su Fly Ancora, occorrerà un po' di pazienza, perché tutto deve essere caricato, se è la prima volta che andate ad un aeroporto i dati probabilmente devono essere tirati giù, eh, anche se abbiamo scaricato oltre 90 giga di materiale, probabilmente non tutto è sul vostro computer, quindi qualche dato dovrà essere prelevato dai server di Microsoft è in questo che probabilmente pecca o meglio, questo forse è, un, un, è una pecca ma forse è il punto di forza di questa nuova versione di, di Fly Simulator perché i dati devono essere prelevati dai server quindi il caricamento non è sempre velocissimo però è un punto di forza perché chiaramente avete dati sempre aggiornati e la qualità, credetemi, è straordinaria ho fatto un giro su Roma prima eh, ci sono dei dettagli straordinari si vedono le stazioni termini tiburtina bene eh, il livello di realismo è veramente eccezionale senza utilizzare plugin probabilmente con Fly Simulator X si poteva arrivare a questo livello di realismo con molti plugin anche costosi eh, così out of the box avete a disposizione un, un ottimo livello di realismo veramente, veramente straordinario Eccoci, possiamo volare, ready to fly, tutto è pronto, siamo sulla pista de dell'URBE. Oh, io vi faccio notare che ho messo i settaggi praticamente al massimo. Eh, notate come qui ci sia una checklist, stiamo partendo dalla pista, quindi molte operazioni sono già state fatte, però Flight Simulator ci aiuta a fare le operazioni passo passo se non siamo esperti in questa modalità per esempio abbiamo già l'indicazione eh, degli aeroporti visibili quindi quando decolleremo avremo già un'indicazione eh, di dove dobbiamo andare orientativamente ok vi dicevo la straordinaria eh, qualità delle immagini intanto il menu è qui in alto le videocamere sono qui andiamo a dare uno sguardo all'esterno per dare uno sguardo alla gran qualità devo dire delle, delle immagini e, e de, de, de, dei dettagli e della, anche se questo è un aeroporto secondario perché comunque eh, stiamo all'urbe quindi non è proprio un, un aeroporto eh, principale come può essere non so per esempio Ciampino o Fiumicino nonostante questo devo dire che la qualità è veramente eh, straordinaria oh, basta detto questo vogliamo eh, dobbiamo andare a a quindi se il sole è, sta qui probabilmente dovrò decollare e poi tornare indietro, non lo so proviamo, va, torniamo in cabina date uno sguardo poi alle varie opzioni che avete no? abbiamo anche chiaramente eh, il travel to per dare uno sguardo a quella che è la nostra la nostra mappa di volo ok? Uh, dovremmo avere anche la possibilità di vedere il, il tempo piuttosto che VFR map, la mappa una bella mappa per capire dove stiamo e dove dobbiamo andare esattamente come pensavo vedete stiamo allineati verso nord dobbiamo tornare indietro per poi andare eh, vicino diciamo a ciampino eccoci qua faremo un circuito dell'aeroporto direttamente poi atterreremo sulla pista eh, 33 oppure andremo diretti sulla pista 1.5 ad ogni modo basta parlare torniamo nella cabina chiudiamo pure le finestre, torniamo nella cabina e vediamo di far atterrare questo aereo, cosa che vedo abbastanza complicata sono anni che non, che non faccio un decollo, anni che non faccio soprattutto un atterraggio notate come eh, ci vengono date delle istruzioni a schermo eh? tolgo i freni di parcheggio con control punto tas del tastierino numerico ok, manetta come si dice in questi casi, che Dio ce la mandi buona ok? Eh. chiedo subito scusa agli esperti di volo eh. io ovviamente sto facendo questo video per, a solo scopo dimostrativo non ho intenzione di volare in maniera, eh, come si dice, eh, perfetta infatti se già notate sto facendo delle cose che non vanno assolutamente bene Ok, vedete come mi stiano dando degli, degli avvisi, no? Mi, mi, mi si sta avvisando che l'angolo di salita è troppo alto, quindi cerco di mantenermi con un buon angolo. Ok, ripeto, stiamo facendo tutto questo a solo scopo dimostrativo, senza avere nessuna pretesa di fare un volo che sia impeccabile, eh. A qualunque esame di volo probabilmente sarei già stato picchiato e, e, e radiato. Eh, ad ogni modo, eccolo giù. Giù c'è l'aeroporto di, di, sì, di Ciampino. Vedete che posso adesso prendere quota. Eh, l'altimetro, eccolo qui. Ecco, se guardo l'altimetro, però. Sto facendo un mezzo disastro. Potremmo non arrivare a Ciampino, ve lo dico. Eh. Tranquilli. Ora, chiaramente questa è anche una, una versione, tra virgolette, semplificata che non tiene troppo conto delle forze tipo il vento e cose simili e voi direte, "Ah, ammazza, fortuna che è semplificata Pensa se era la versione complicata ok, dovrei trimmare ma in questo momento non mi viene ok, notate come abbiamo le indicazioni in questa versione semplificata del, del gioco no? che ci indicano dove andare chiaramente in una versione più realistica non avremo queste indicazioni però mentre guido e mentre faccio queste acrobazie notate la luce come è molto più realistica rispetto al vecchio fly simulator notate come il sole che entra eh, generi ombre cosa che non accadeva assolutamente nel vecchio fly simulator eh, ok, pare che miracolosamente stiamo in allineati con con Ciampino dovremmo guardate intanto fuori guardate la qualità la, la clamorosa qualità de, de, de, de delle immagini dei dettagli di Roma io questa la considero una grandissima una grandissima conquista di Fly Simulator la grandissima qualità della texture la grandissima qualità dei dettagli del terreno i voli a vista sono ora possibili eh, anche senza utilizzare dei plugin. io non sto utilizzando dei plugin, sto utilizzando eh, sostanzialmente la versione che è stata scaricata oggi pomeriggio e su cui sto facendo i primi tentativi di volo dicevo guardate l'effetto della luce che entra in cabina come è straordinariamente realistico al punto tale da a volte non far vedere nemmeno bene i comandi, se il sole sbatte troppo vedete, su, su, su sui comandi notate anche come quando guardi fuori vedete c'è una sorta di effetto di diaframma che viene chiuso e quando torno dentro il diaframma viene della camera viene riaperto una gestione della luce estremamente realistica rispetto al passato oh, ci informano che stiamo per fare un approach segui le istruzioni per entrare nel traffico dell'aeroporto chiaramente per istruzioni extra... Beh, vediamo in altre parole amici miei cerchiamo di avere questa grandissima botta di culo ah no vedete la versione semplificata ci guida dandoci un, una guida eh, un corridoio entro cui, in, in cui entrare per atterrare Chiaramente, ripeto, questo per chi ha le prime armi è un grandissimo aiuto, no? Se voi poi scegliete la versione più professionale, più realistica di Fly Simulator, ovviamente questo aiuto non lo avete, però, come potete vedere, è tutto estremamente eh, semplificato e pensato anche per chi non ha mai guidato un aereo in vita propria. Ripeto, ora io qui per farvi vedere la grafica sto perdendo... Il controllo dell'aereo, speriamo, speriamo di atterrare, non lo do per scontato che io riesca ad atterrare, quindi abbiate pietà se dovessi morire prima, però ripeto guardate ancora una volta la grandissima qualità reali, realistica dei dettagli di Roma, io non so come dirlo, guardate fuori dal finestrino sperando di non far danni nel frattempo, guardate la, la qualità dei dettagli, vi garantisco che chi conosce Roma sa che più o meno questo anzi senza più o meno questo è quello che si vede arrivando a Ciampino è esattamente questo quello che c'è eh, intorno all'aeroporto di Ciampino ed è straordinario come venga sia stato tutto riprodotto in maniera estremamente fedele eh, anche se comunque non è uno dei, eh, degli aeroporti più importanti del mondo quindi complimenti in questo agli sviluppatori di Fly Simulator ora stiamo facendo un volo tranquillo al tramonto eh, senza eh, troppo sforzare il meteo non c'è pioggia quindi non stiamo vedendo ele ele elementi atmosferici eh, pessimi io provo a fare una cosa rischiosissima provo ad uscire fuori dall'aeroplano per farvi vedere da fuori co come si vede il tutto sperando nel frattempo di non perdere il controllo del veicolo eh, ma tanto ripeto stiamo dando uno sguardo a al gioco quindi ci interessa molto anche vedere la grafica ecco vi dicevo la grande qualità del, del, del meteo e guardate come la camera quando fissa il sole è come se chiudesse il diaframma e quando puntiamo verso il terreno la camera riapra il, il proprio diaframma Guardate, guardate, è esattamente così eh, la zona vicina a Ciampino guardate anche l'ombra delle nuvole sulla città e guardate il parco degli acquedotti in, in lontananza è, è straordinario questo livello di dettaglio ed è straordinario anche il fatto che se adesso io non rientro dentro <ride> probabilmente rischio di do dover fare un giro extra dell'aeroporto per tornare ok siamo saliti un po' troppo torniamo torniamo a guidare dai cerchiamo di fare questo atterraggio questo primo atterraggio con fly simulator dicono anche, vedete, che stiamo andando troppo veloci quindi chiaramente dobbiamo rallentare un pochettino quindi abbassare la spinta ora non sono riuscito ancora a controllare i flap e quant'altro sto evitando di diciamo di eh, di fare le cose troppo sto evitando, diciamo non sto facendo le cose secondo manuale però ecco, stiamo andando troppo veloci sto rallentando il più possibile ecco qua, siamo sotto i 100 nodi stiamo ovviamente eh, l'altimetro mi indica che stiamo a circa 2000 piedi e stiamo scendendo stiamo perdendo quota ok chiaramente bisogna cercare di atterrare nella, nella, nella maniera migliore possibile Eccoci qua. Vedete è molto utile se non si ha esperienza di volo. Questo, questa guida che ci aiuta a entrare nel circuito dell'aeroporto e poi ad entrare nel finale e atterrare finalmente in sicurezza a, a ciampino. Ok, ok. Siamo entrati nel circuito e ora? Aiuto? Aiuto? Ah, eccoci qua. No, eccoci qua, niente. Dov'è? Dov'è? Dov'è la... la... Non vedo... Aiuto, non vedo più... Ah, sono perso. Credo che stiamo atterrando, ma... Potremmo finire malissimo, eh. Io ve lo dico Che infatti dobbiamo girare Non so se riusciamo ad atterrare io ve l'avevo detto Eh ah, atterrare non è proprio qualcosa di estremamente semplice eh? Forse è la cosa più difficile quando si, quando si vola Il decollo Siamo tutti molto bravi ah, Atterrare amici miei no? bisogna avere esperienza vediamo di riuscire a far qualcosa ah, eccolo lì eccolo lì quindi dobbiamo andare qui e poi girare a sinistra e teoricamente siamo arrivati sul braccio finale eccolo forse forse forse riusciamo a fare un atterraggio non dico perfetto perché non è un atterraggio perfetto ma forse riusciamo a non distruggerci che già la vedo come una grandissima cosa eh? una grandissima conquista Ok, cerchiamo di allinearci anche al centro della pista questa è una pista qua, su cui atterrano gli aerei di linea quindi è molto molto molto lunga i miei amici sanno che i miei atterraggi disastrosi sono famosi ok forse forse riusciamo ad atterrare in sicurezza se portassi dei passeggeri... ah! adesso urlerebbero però in un modo o in un altro abbiamo toccato terra se questo fosse stato un atterraggio vero, con molta probabilità, i miei, diciamo, passeggeri avrebbero... ecco, un bel fuori pista che non guasta mai, fermiamoci qui, dai, va bene così, per adesso possiamo dire di aver fatto un atterraggio brutto brutto brutto, ma siamo atterrati. Questo, amici, è il nuovo Fly Simulator. Eh, giocateci eh, perdeteci un po' di tempo eh, è fatto veramente bene questo è stato veramente un volo dimostrativo eh, guardate la gran qualità dei dettagli anche della zona eh, ripeto, chi abita a Roma e conosce Ciampino apprezzerà la qualità dei, dei dettagli eh, ottima grafica Uh, questo era un Cessna semplice vi garantisco che anche con gli Airbus è tutto molto più fedele rispetto alle vecchie versioni di Flight Simulator magari nei prossimi giorni faremo qualche altro volo un po' più realistico per il momento vi ringrazio www.fabioambrosi.it Normalmente parliamo di montaggio, di grafica, eh, di cose così sul sito Però divagare a volte fa anche molto molto bene Grazie ancora, dicevo www.fabioambrosi.it Mettete un like se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici Seguitemi su questo canale YouTube e su Facebook e mi trovate come Fabio Ambrosi Ciao, grazie, al prossimo video!